Condividere cartelle Linux in rete locale permette di rendere accessibili documenti di ogni genere da altri computer equipaggiati con Linux, con Windows, macOS o da dispositivi mobili Apple e Android. Ecco come fare spiegato passo passo in modo semplice. Ciao sono Dario. Per condividere cartelle in rete Linux ricorre al protocollo SMB che, oltre alla condivisione tra postazioni Linux, consente l'interoperabilità con sistemi Windows e macOS. Vediamo come installare e configurare le condivisioni da una postazione equipaggiata con Linux Mint. Poi come accedervi da altre postazioni Linux, da computer dotati di Windows o macOS e da dispositivi mobili Android e iOS. Linux Mint non prevede Samba nella sua installazione predefinita, ma può installarlo con un clic da gestore applicazioni. Oppure, vale anche per altre distribuzioni GNU Linux su base Debian con il comando da terminale sudo apt install samba. Entrambe le soluzioni sono sufficienti per installare anche pacchetti ulteriori su cui il servizio si basa. In Linux Mint l'installazione crea automaticamente il gruppo Samba Share e vi aggiunge il tuo utente, requisiti indispensabili per raggiungere il risultato. Per conferma apri Utenti e Gruppi, seleziona il tuo utente e verifica i gruppi a cui è associato. Se il tuo utente non è incluso nel gruppo Samba Share, clicca sull'elenco dei gruppi e aggiungi il segno di spunta sulla voce. Adesso devi creare una nuova password, rigorosamente differente da quella amministrativa. Assieme al tuo nome utente, consentirà ad altri utenti l'accesso alle tue cartelle condivise. Digita nel terminale il comando sudo smbpasswd-a nome utente sostituendo Nome utente con il tuo nome. Viene chiesta prima la password amministrativa, poi di indicare e confermare la password per le condivisioni Samba del tuo utente. Al termine, perché le modifiche abbiano luogo, riavvia il sistema oppure solo il servizio Samba con il comando sudo Samba Restart. Per condividere cartelle Linux nella rete locale, se il firewall è attivo, dovranno essere create apposite regole per permettere al protocollo SMB di operare senza ostacoli. Apri l'applicazione Configurazione del Firewall, che trovi sotto Preferenze, oppure digita GUFW per isolarla rapidamente. È richiesta l'indicazione della password, visto che si tratta di modificare impostazioni di amministrazione. Clicca su Regole e premi il più in fondo alla finestra per aggiungerne una. È facile provvedere perché è già prevista tra le regole preconfigurate. Seleziona la categoria Network, accerta che sia Samba l'applicazione e clicca su Aggiungi senza toccare altro. Adesso è tutto a posto per cominciare a condividere cartelle Linux nella rete locale. Ad esempio, puoi condividere la cartella Pubblici tra i documenti della tua home. Clicca con il pulsante destro sulla cartella e seleziona Opzioni di condivisione nel menu contestuale. Nella finestra che si apre, attivi la condivisione con l'apposito interruttore. Se vuoi, oltre a consentire la consultazione dei file in essa presenti, puoi anche autorizzare modifiche, eliminazioni e aggiunte di file nella cartella con il primo segno di spunta. Per ragioni di sicurezza eviterei di consentire l'accesso alle tue cartelle senza indicazione delle credenziali di Samba. Non facciamo entrare chi non si identifica. Conferma cliccando su Crea condivisione e la cartella mostrerà un simbolo aggiuntivo a conferma della condivisione. Procedi allo stesso modo per condividere ulteriori cartelle. Per accedere alle cartelle condivise da altre postazioni Linux, apri il File Manager e nella colonna laterale sotto Rete troverai il nome del computer e l'elenco delle cartelle condivise. Doppio clic su una di esse e viene presentata la richiesta di autenticazione. Come suggerito, è bene evitare l'accesso anonimo e senza password in fase di condivisione. Seleziona piuttosto Utente registrato, indica il nome dell'utente Linux che l'ha condivisa e la relativa password di Samba. In assenza di particolari configurazioni, il dominio dovrebbe restare quello indicato, Workgroup. Le opzioni successive consentono di impostare la permanenza della connessione. Con Dimenticare la password immediatamente, alla chiusura del file manager, la cartella viene smontata. Con l'opzione predefinita Ricordare la password fino al termine della sessione, essa resterà montata fino all'arresto del sistema operativo, o meglio, della sessione utente. L'opzione Ricordare per sempre non serve a montare automaticamente all'avvio la cartella condivisa, ma ad evitare di inserire la password sessione dopo sessione. Verificate positivamente le credenziali, la cartella viene montata nel file system del sistema ospite. Il file manager si posiziona all'interno della cartella ed una nuova voce di accesso rapido appare nella colonna laterale, vicino all'icona di accesso alla rete. Una nuova icona viene posizionata anche sul desktop. La condivisione può essere smontata anche manualmente intervenendo sul pulsante di espulsione nella colonna laterale del file manager oppure con un clic del pulsante destro del mouse, sull'icona Desktop, selezionando l'opzione Smonta. Come detto, per condividere cartelle Linux nella rete locale si ricorre al protocollo SMB di Windows. È quindi assai semplice accedere alle cartelle condivise da Linux tramite un computer nella stessa rete equipaggiato con Windows. È però necessario conoscere l'indirizzo IP assegnato dal router alla scheda di rete del computer. Puoi verificarlo nelle impostazioni del router stesso o anche nel computer Linux. Clicca sull'icona Applet delle connessioni di rete e seleziona Impostazioni di rete. La finestra di impostazioni mostra come primo dettaglio della connessione proprio l'indirizzo ip v4. Tieni traccia del dato per dopo. Nella postazione Windows apri il file manager esplora risorse. Clicca con il pulsante destro del mouse su Questo PC e seleziona Aggiungi percorso di rete nel menu contestuale. La procedura guidata richiede l'indicazione dell'indirizzo ip preceduto da due backslash iniziali e da uno finale dopo il quale va indicato il nome della cartella condivisa. Potrà quindi assumere questa forma. La procedura richiede quindi le credenziali per l'accesso alla risorsa. Indica il nome utente del computer Linux e la password di Samba. Il passo successivo consente di assegnare un nome personalizzato alla cartella e di memorizzare le credenziali per non doverle digitare di nuovo. La procedura si completa con l'accesso alla cartella. Una nuova scorciatoia viene posizionata in Esplora risorse tra i percorsi di rete condividere cartelle Linux nella rete locale permette di renderne facilmente il contenuto accessibile anche da dispositivi Android, ovviamente purché entrambi siano connessi alla stessa rete. Purtroppo però il file manager predefinito di Google o quelli preinstallati in smartphone e tablet di varie marche raramente consentono l'accesso alle unità di rete. Se ti accontenti di visualizzare foto o fare streaming di musica e video dal PC con Linux sul tuo dispositivo Android, il mio consiglio ricade sul celebre riproduttore multimediale VLC di Videolan. Sotto la sezione sfoglia, VLC mostra i dispositivi connessi alla stessa rete. È facile identificare il nome del computer Linux contrassegnato dall'indicazione di SMB. Con un tocco si accede alla visualizzazione delle cartelle condivise nel dispositivo. La selezione di una di esse presenta la finestra di inserimento delle credenziali. Indica il nome dell'utente Linux che condivide la cartella e la relativa password di Samba per ottenere l'accesso al contenuto. La selezione di una immagine consente l'apertura e la visualizzazione immediata. Quella di file multimediali, audio o video, avvia lo streaming del file. Se hai necessità di accedere da Android a documenti di testo, PDF o altri tipi di file, o per copiare sul dispositivo mobile qualunque tipo di file, puoi comunque installare da Google Play alcuni file manager gratuiti molto validi. Tra questi, i più noti ed apprezzati sono File Manager Plus, RS Gestore File e CX File Explorer. Su quest'ultimo ricade la mia scelta, perché è l'unico dei tre a non condividere i tuoi dati con terze parti. Quando apri X-File Explorer nel dispositivo Android, spostati sulla scheda Rete e nella nuova finestra su A Distanza. Il programma verifica le risorse disponibili nella rete locale e presenta l'elenco dei dispositivi. Seleziona il computer con Linux e indica le credenziali di Samba per accedere alla cartella. CX-File Explorer consentirà l'apertura di file di ogni genere e la riproduzione in streaming dei contenuti multimediali. Ma consente anche la selezione per la copia di file nella memoria interna del dispositivo. Anche i dispositivi Apple, iPhone, iPad e gli stessi computer con macOS possono connettersi senza problemi alle condivisioni di Linux tramite l'app File su iOS e il Finder in macOS. Per iOS apri File, poi il menu dall'icona con i tre puntini in alto a destra sullo schermo e scegli Connetti al server. Indica come server smb.// seguito dall'indirizzo IP del computer con le condivisioni. Seleziona Utente registrato e inserisci le credenziali di Samba per accedere all'elenco delle cartelle condivise dall'utente. Nel Finder, sul Mac, scegli Vai, poi Connessione al server. Inserisci l'indirizzo di rete per il computer nel campo indirizzo del server usando lo stesso formato indicato per iOS e segui le istruzioni per inserire il nome di workgroup e il nome utente e password. Quindi scegli la cartella condivisa a cui vuoi accedere. È tutto. In questo video ho completato le informazioni sulle condivisioni in rete locale affrontate in Linux Mint nelle cartelle di rete condivise da Windows. Spero ti siano utili anche in contesti di ufficio oppure a casa, ma soprattutto a farti usare sempre di più Linux e sempre di meno Windows. Ti ringrazio per aver visto il video e alla prossima.